ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi ricetta di cucina e questa volta andiamo a preparare i dorayaki anzi a dire il vero questa volta non sarò io a cucinare, ma sarà uno dei miei ragazzi che ha appunto preparato i dorayaki da solo quindi un mi piace al video soltanto per l'impegno iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate nella campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale Dunque, tornando ai nostri dorayaki, sono un'ottima idea per la merenda e per la colazione, sono velocissimi da preparare e ovviamente anche molto molto facili. Uh, e niente, con questo è tutto, io vi lascio al video tutorial e noi ci vediamo dopo il video. Ciao! Dunque, cominciamo a preparare questa dorayaki e cominciamo versando uh, in un contenitore, in una ciotola, 120 g di farina. Poi continuiamo aggiungendo anche 125 g di zucchero o zucchero a velo, vengono meglio. Un grammo di lievito per dolci. Prossimo ingrediente, un uovo, 90 grammi di acqua, un cucchiaino bello pieno di miele, E infine mescola tutto, molto bene, fino ad ottenere un impasto liscio e senza grumi. A questo punto prendiamo una padella, versiamo un cucchiaio d'olio che andiamo a distribuire uniformemente su tutta la padella. Accendiamo il fuoco, la lasciamo riscaldare un pochino e poi versiamo uno o due cucchiai di impasto dei dorayaki sulla nostra padella, a questo punto la cottura sarà molto molto veloce aspettiamo semplicemente che, eh, i nostri che i nostri dorayaki incomincino a fare le bolle proprio come vedete nel video e quando inizieranno a fare le bolle vuol dire che sarà il momento di girarli vi consiglio una pentola antiaderente perché quella che ho utilizzato io eh, come vedrete non, sarà, non, non facilita il lavoro quindi insomma i pancake questi quattro eh i dorayaki, questi primi quattro almeno, non verranno molto eh, belli quindi giriamo appunto i dorayaki, li lasciamo cuocere anche dall'altro lato e una volta cotti andiamo a toglierli dalla padella e li appoggiamo eh, in un piatto e continuiamo fino a finire il resto dell'impasto, i dorayaki alla fine verranno rotondi. E possiamo decidere di farcirli con della cioccolata, con della marmellata, con del miele o con una qualsiasi crema a vostra scelta oppure sono buonissime anche da soli. Una volta farciti vanno chiusi a mo' di panino. Come tocco finale, se volete, potete spargere un po' di zucchero a vero: e voilà, la nostra merenda o colazione è pronta per essere mangiata. Questo è il risultato finale. E niente, come avete visto la ricetta è stata davvero molto semplice, molto facile, gli ingredienti sono pochissimi, quindi non vi resta altro che provarli anche voi e mi raccomando se provate a farli lasciatemi scritto sotto nei commenti, lasciatemi anche sotto nei commenti le vostre ricette preferite o scrivetemi anche quali altre ricette vorreste provare, uh, vorreste vedere prossimamente nei video. Niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!